Spero che il vostro coffee break sia andato bene. Abbiamo un piccolo cambiamento di programma in questi termini, nulla di eh, sconvolgente eh, ma eh, se guardiamo il programma avremo ora l'intervento e avremo di eh, Mario Spotto. Dopodiché c'è una piccola inversione eh, tra l'intervento di dottoressa Castellani Katia e quello di eh, Luca Menozzi faremo prima l'intervento di Luca Menozzi e poi quello di Cattia Castellani. Per quale motivo? Perché sia Mario Spotto che Luca Menozzi si occupano proprio di tutto quello che riguarda la traduzione automatica, la machine translation e anche un po' il futuro della traduzione visto dal punto di vista dei tecnici, entrambi sono esperti di informatica, conoscono... Molto bene il settore della traduzione, quindi ovviamente eh, non solo eh, informatica ma anche traduzione collegata all'informatica e eh, entrambe persone molto molto preparate con un'esperienza inenarrabile. Nella fattispecie eh, Mario Spotto è membro del consiglio direttivo di Unilingue, l'associazione italiana dei centri di traduzione di cui sono presidente e poi Luca Menozzi, quando eh, farà lui il suo speech. Lui è il nostro vicepresidente. Quindi, senza indugiare, passerei la parola subito a, a Mario Spotto. Bene, grazie. Eh... No, il mouse, per, eh... ah, okay, per il bisogno di... eh, grazie per l'introduzione. Eh, volevo come prima cosa eh, ringraziare. Eh, la Direzione Generale della Traduzione, eh, la dottoressa Castellani e Unilingue per eh, avermi dato la, la possibilità di, di essere qui. E, mh, confesso, lo dicevo prima alla dottoressa Castellani, ehm, eh, da un po' di tempo eh, sono fuori dal dal mondo del, dei convegni, degli speech in prima persona, cosa che in passato facevo eh, con maggiore frequenza e mh, sono eh, emozionato eh, e vi ringrazio comunque di essere, di essere qui. Eh, passiamo subito alla, alla presentazione eh, mia molto veloce, eh, mi chiamo appunto Mario Spoto, mh, dal 2017 eh, sono il responsabile di un'azienda che lavora nell'ambito della traduzione e della localizzazione. Eh, la sede è a Pontedera in Toscana. Eh, la sede è la filiale italiana del, del gruppo Stoquard, gruppo che ha eh, diverse sedi in varie parti del mondo: Belgio, Francia, Canada, eh, Repubblica Ceca. Eh, io eh, non sono un, un traduttore, sono un informatico. E mi sono trovato catapultato nel, nel mondo della traduzione nel lontano 1995. Eh, è stato un caso eh, perché mi sono ritrovato a um, lavorare sul uh, uh, perfezionamento del sistema di uh, traduzione automatica che l'IBM uh, stava sviluppando in quel periodo, uh, dall'inglese all'italiano e viceversa. E eh, tra le attività che si facevano per la sistemazione, per eh, il miglioramento del, del motore, c'era quello del test eh, su materiale di produzione, eh, sui manuali eh, IBM, sui manuali che venivano a quei tempi tradotti dal Translation Center eh, di Napoli, eh, la Selfin. E, eh, abbiamo eh, a quel punto messo in piedi un processo, un workflow, che era assolutamente innovativo per il 1995 che prevedeva la eh, traduzione dei, eh, dei testi in, in ambito eh, tecnico della manualistica IBM utilizzando eh, la, eh, un sistema di traduzione assistita IBM eh, Transition Manager che a quei tempi funzionava nell'ambiente eh, OS2 eh, veniva eh, selezionato il materiale che non aveva corrispondenza con quanto trovato in memoria di traduzione e questa parte di materiale veniva mandato a un sistema di traduzione automatica a regole e eh, rimesso poi all'interno dello strumento di traduzione assistita e eh, rivisto fondamentalmente né più né meno quello che adesso si fa nella maggior parte dei processi di traduzione di materiale tecnico utilizzo di eh, sistemi di traduzione assistita e sistemi di traduzione automatica. Con la differenza che lo facevamo nel eh, 1995. E, mh, io ho cominciato a rivedere l'output del sistema per lavorare sia sui dizionari che sulle regole del, del sistema e poi da lì piano piano quello che era semplicemente un, un test invece è diventato eh, un lavoro perché abbiamo cominciato a offrirlo come servizio a eh, diversi fornitori di servizi a livello internazionali e ehm, alcuni di questi eh, sono venuti diverse volte, per esempio, presso i nostri uffici per vedere quello che era il nostro eh, sistema di lavoro, eh, sistema che poi è diventato un processo normale nell'ambito della traduzione della, della, <coughs> del materiale tecnico. Eh, la domanda eh, alla base del, dell'intervento è: ma. La traduzione automatica ha veramente raggiunto la sua massima espansione. Eh, dobbiamo avere paura, come diceva prima eh, qualcuno, della, della traduzione automatica. Cosa succederà? Facciamo un passo indietro e velocemente analizziamo un po' alcuni passi della storia della traduzione automatica. Eh, vorrei cominciare con una piccola curiosità. Invece di partire dal solito brevetto di Asuni e Troniaschi, partiamo invece da Federico Pucci. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Federico Pucci. Federico Pucci era eh, un traduttore, eh, lavorava per le ferrovie, eh, che in Italia per primo ha pensato nel 1931, mh, la pubblicazione è del, del periodo eh, fascista, del, dell'era fascista, eh, di pubblicare una, uh, un libro sul traduttore meccanico, un, um, ipotizzando la realizzazione di un traduttore meccanico che eh, potesse aiutare chi non conosceva le lingue eh, a tradurre, a parlare a comunicare eh, e eh, di questo libro ne sono state fatte diverse edizioni fino eh, agli anni 50 c'è un'edizione eh, un del 1950 eh, nella quale addirittura eh, si dice che il libro viene messo in vendita a 150 lire da solo e a 600 euro con la macchina macchina che in effetti non è mai stata realizzata ehm, e che non esiste, eh, ma è molto interessante vedere all'interno eh, di questo libro eh, come si propone di, eh, di tradurre, eh, fondamentalmente eh, si ha un insieme di eh, codifiche eh, che riguardano ad esempio i pronomi, gli aggettivi, i verbi, la, il modo eh, di codificare, eh, tutto sommato diciamo un sistema abbastanza eh, evoluto di, di codifica anche se è sempre pensato per persone eh, che non necessariamente conoscono la, la lingua e eh, a, queste, a questa codifica si applica poi un insieme di norme eh, che permettono di, eh, di tradurre eh, con delle regole molto semplici. La cosa eh, particolare di questo sistema, di, di questo, che, che è presente in, questa, uh, in questo libro, eh, eh, è il fatto che eh, Pucci si eh, propone, come, eh, probabilmente come prima persona, eh, eh, a parlare di pre-editing. Cioè lui dice se vogliamo semplificare le cose per il nostro sistema dobbiamo ovviamente fare tutta una serie di eh, elaborazioni eh, in fase eh, prima della fase della traduzione, ad esempio sostituire i diminutivi, sostituire i versacciativi, eh, non utilizzare delle espressioni poco comuni, perché queste metterebbero in difficoltà il, il sistema. E eh, allo stesso modo parla di post-editing, quello che adesso noi chiamiamo post-editing, cioè eh, l'output che il sistema produce è una cosa del tipo in base a una traduzione che fa lui dal tedesco, eh, io avere a padre questo bambino un bel libro dare. E dice, applicando la tabella si ricava io al padre di questo ragazzo un bel libro dato e poi conoscendo l'italiano, perché io a quel punto lavoro sull'italiano, chiaramente eh, costruirò la frase, né più né meno che un, un processo di eh, post-editing. Quindi già dal 1931 si cominciava a parlare di prediting, post-editing e di sistemi di traduzione. In qualsiasi libro invece di eh, traduzione automatica, al di là di tutto quello che può essere stato pensato eh, fino a una, a una certa data, si prende sempre il 1933 come punto di partenza serio della machine translation, della traduzione automatica, con i due brevetti depositati contemporaneamente dello stesso anno, uno in Francia da, dal Franco Armeno a Sluni, Ehm, che descrive una macchina che non è solamente un, un traduttore, è una macchina multiuso che tra le varie cose opportunamente eh, dotata di dizionari eh, messi su un rotolo di carta alto 40 cm lungo 40 metri, codificati in un qualche modo, eh, può servire a tradurre eh, al momento, dice Arsuni, nel quattro lingue in cui... Ehm, esistono i dizionari in futuro non ci saranno più, più limiti e questa è una eh, realizzazione. Contemporaneamente in Russia, Tronjansky deposita un brevetto per una macchina per tradurre, che a differenza della prima invece è veramente una macchina eh, pensata solo per la traduzione, con un sistema di nastro perforato e di eh, trasposizione delle, eh, delle parole. Eh, diciamo che eh, si tratta semplicemente di brevetti, di realizzativo, a parte la macchina di Arsuloni c'è veramente poco. Le cose restano più o meno ferme fino a quando nel 1949 ci pensa Weaver, Warren Weaver a, eh, a smuovere le acque. Perché? Warren Weaver non è eh, una, un linguista, un traduttore, ma è una persona molto importante, eh, responsabile del centro ricerche scientifiche del della Rockefeller Foundation e eh, pubblica un memorandum che resterà nella storia per chi si occupa di machine translation, eh, dove dice, ammettendo anche la sua ingenuità e la sua ignoranza, io non sono un esperto di queste cose, ma siccome adesso abbiamo i computer, eh, molto probabilmente possiamo utilizzare i computer per contribuire a velocizzare il processo di traduzione e eh, fa una serie di considerazioni chiedendo aiuto agli esperti del settore, cioè lui dice io non so come fare, però sicuramente fra di voi ci saranno degli esperti che saranno in grado di eh, partire da questa idea. Noi ci siamo, siamo disposti anche a finanziare e vediamo un po' cosa è possibile eh, fare. E quindi negli anni 50 eh, si comincia a lavorare seriamente utilizzando i computer sui sistemi di eh, traduzione automatica eh, si fanno dei convegni, tra cui quello al MIT dal 17 al 20 giugno, dove già si comincia a, a cercare di capire eh, che cosa è possibile fare con un sistema di traduzione automatica. Eh, ad esempio, eh, Joshua Barr nel discorso introduttivo mette già chiaro che secondo lui eh, è impossibile arrivare una uh, full automatica high quality machine translation una traduzione completamente automatica uh, pari, paragonabile a quella, a quella umana dice, questo ce lo possiamo dimenticare non solo per chi uh, si occupa di poesia o di narrativa eccetera eccetera, ovvio lo dice già, già lui ma anche nei testi scientifici probabilmente non riusciremo mai ad avere uh, questo um, alla conferenza è presente un ricercatore BM Doster che dice, sì, però proviamoci, però proviamoci, e nel eh, 54, eh, 7 gennaio 1954, si svolge un esperimento di Georgetown, fatto dall'IBM insieme all'Università di Georgetown, con un, IBM, con un sistema basato su un dizionario di 250 parole e eh, una serie di regole, poche regole, sei regole, e vengono tradotti dei testi un insieme di, di frasi di 200 frasi nell'ambito della chimica si 200, 200 frasi e i risultati sono abbastanza buoni si passa cioè, diciamo, un lavoro di programmazione dalle regole formali informali che vengono enunciate a, a quello formale di, di programmazione il computer però riesce a tradurre quindi eh, questa cosa ha grande risalto sulla stampa, viene pubblicato sul New Times il giorno dopo, servizi, video, mh, per quello che era eh, possibile all'epoca e eh, comincia una, un periodo d'oro per la machine translation perché eh, si hanno notevoli finanziamenti e tanti istituti cominciano eh, a lavorare. Cominciano a lavorare fino a quella che è invece la doccia fredda del 66 del eh, rapporto al bacchio. L'Alpa è un organismo che viene creato perché a un certo punto ehm, chi mette i soldi, chi, mette, chi finanzia la ricerca dice ma dobbiamo vedere un po' eh, questi soldi, ehm, eh, che fine stanno facendo, dove stiamo andando, se ha senso o non ha senso continuare su questo filone. E ehm, viene, viene appunto pubblicato nel 1966 dal comitato di sei esperti ehm, questo rapporto che fa il punto sullo Stato dell'arte eh, della traduzione automatica e dice che effettivamente per quanto riguarda la traduzione automatica non si sono avuti quei risultati aspettati e eh, vengono fatte una serie di raccomandazioni che però eh, se da un lato diciamo un traduttore potrebbe essere contento del di dire beh effettivamente la macchina non potrà mai tradurre eh, come, eh, come, un, come il, un traduttore umano dall'altra parte tra le raccomandazioni che troviamo in questo eh, rapporto Ce ne sono alcune eh, che mh, non so, potrebbero lasciarci eh, un po' sbigottiti perché dicono nell'ottica di ridurre i costi dobbiamo poi veramente valutare se eh, è necessario tradurre tutto quello che stiamo traducendo. Cioè eh, abbiamo visto che la, la traduzione automatica mh, non è sempre di aiuto, ma abbiamo l'obiettivo di ridurre i costi. Allora facciamo prima un'analisi di eh, veramente... Eh, Cosa dobbiamo tradurre e cosa non dobbiamo tradurre. Quando è necessario e quando non è necessario. Eh, valutiamo eh, quali altri strumenti possono essere di ausilio per chi traduce. Eh, ad esempio gli strumenti eh, come le memorie di traduzione, come i dizionari, che possono aiutare eh, i traduttori nel loro lavoro. Cerchiamo di velocizzare comunque il processo di traduzione, ehm, non necessariamente con eh, la traduzione automatica. Eh, a questo punto finiscono i finanziamenti ehm, e eh, soprattutto quelli pubblici e eh, sono solamente le aziende private che continuano a investire. Tra queste Sistran eh, che comunque continua a lavorare e eh, vengono fuori i primi sistemi eh, commerciali eh, che sono sistemi basati a regole. L'approccio a regole è un approccio molto simile a quello che utilizza un traduttore quando traduce. Eh, li possiamo distinguere in, in tre categorie un sistema ovviamente quello più semplice ma anche quello eh, meno preciso di traduzione diretta eh, si prende la singola parola e eh, si traduce eh, andando a guardare un, un dizionario e seguendo delle regole di, eh, di grammatica un, eh, un altro sistema che è quello di analizzare la frase eh, della lingua sorgente costruire l'albero utilizzare delle regole di transfer che praticamente portano a identificare delle regole per cui una determinata struttura in una lingua viene trasposta in un'altra lingua e un processo di sintesi che invece poi migliora l'output nella lingua di destinazione e un approccio invece un po' più semantico che è quello basato su diciamo, l'idea dell'interlingua che esista la possibilità di arrivare al concetto, eh, ad esprimere il concetto eh, i, con una codifica che non dipenda dalla lingua e quindi poi tradurre da questa sorta di interlingua eh, verso la lingua target. Eh, svantaggi di questo sistema. Io mh, qui <ride> ho lavorato per tantissimi anni su questi sistemi e, e a volte ci sono anche ammattito. La resa stilistica, ovviamente, si è troppo legati alla sequenza, soprattutto nell'approccio diretto, nel metodo diretto, eh, la frase nella lingua target eh, risente moltissimo del fatto che non è possibile modificare l'ordine delle parole e quindi, eh, ad esempio traducendo dall'italiano all'inglese, eh, bisognava poi rimettere a posto la posizione di aggettivi sostantivi quando erano collegati perché eh, spesso nella traduzione delle due lingue il posto era eh, invertito e il costo è un altro grande problema di questi sistemi perché? Perché quando soprattutto utilizzando l'approccio eh, del transfer, quando eh, immaginiamo un sistema a tre moduli quindi analisi della lingua sorgente mh, modulo di transfer, analisi, eh, e, e sintesi della lingua target quando noi vogliamo passare dall'italiano inglese per esempio all'italiano tedesco possiamo mantenere solamente il modulo di analisi della lingua italiana buttare via il modulo di transfer dobbiamo buttare via il modulo eh, di sintesi della lingua tedesca e eh, svilupparli nuovamente. Per fare questo abbiamo bisogno di linguisti computazionali ed informatici, che sono delle risorse molto costose, eh, quindi scarso il riuso di questi componenti, costi molto alti. Eh, si abbandona eh, questo approccio verso la fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Uh, si usa un approccio completamente diverso che è quello dei sistemi statistici. Sistemi statistici uh, che erano già stati usati in altri ambiti, ad esempio nell'ambito del riconoscimento vocale, e uh, l'idea di base è uh, quello di dire utilizziamo un sistema che, scusate, semplifico, se ne frega delle regole della grammatica e che uh, semplicemente prende come input Uh, un insieme enorme allineato um, di corpora uh, allineati nelle due lingue che a me interessa uh, tradurre e addestriamo il sistema in base a questo materiale uh, dopodiché forniamo a questo sistema dei testi della lingua sorgente e lui basandosi semplicemente su delle analisi di tipo statistico uh, create con il materiale di uh, addestramento che è stato fornito, lui produrrà un output basandosi semplicemente sulla probabilità che dato una sequenza di caratteri o parole in una lingua, normalmente nella maggior parte dei casi, nell'altra lingua, nel corpus che lui ha utilizzato per l'addestramento, segue poi una determinata sequenza di parole. Non c'è nessuna considerazione linguistica, semplicemente probabilistica. Eh, la fluidità dei testi di questi sistemi è ovviamente migliore, perché quando il sistema asseca la traduzione costruisce una frase ben costruita nella lingua di destinazione e soprattutto questi sistemi sono meno costosi dei sistemi a regole perché eh, non hanno bisogno di linguisti eh, qualcuno all'IBM diceva ogni volta che eh, licenzio dei linguisti del mio dipartimento le prestazioni del sistema di traduzione automatica migliorano eh, scherzo ovviamente e, ehm, però eh, si tratta semplicemente di addestrare un sistema statistico e eh, nella peggiore delle ipotesi, se non disponiamo di corpora allineati, il lavoro di allineamento è sicuramente un lavoro che può essere realizzato da personale con una qualifica inferiore rispetto a quella di un linguista computazionale. Quindi ho dei costi eh, inferiori. Ovviamente che questi sistemi non sono eh, perfetti. Si arriva eh, nel 2016 a, ai sistemi neurali intelligenza artificiale e dico il 2016 perché è l'anno nel quale eh, alcune aziende, Google, Sistran, Microsoft, annunciano la messa in commercio di sistemi di traduzione basati su questo meccanismo. Le reti neurali fondamentalmente tentano di simulare il comportamento del cervello umano, dei neuroni umani, ehm, creando in base a delle indicazioni di hai dato la risposta esatta o hai dato la risposta sbagliata, eh, una serie di pesi su ogni singolo neurone eh, che permettono poi di eh, creare dei percorsi eh, preferenziali in base all'input e produrre l'output desiderato. Il guaio di, eh, di questi sistemi è che eh, sono sistemi dei quali neanche chi li realizza riesce poi a comprendere il funzionamento. Cioè eh, il sistema neurale eh, è un sistema a scatola chiusa noi abbiamo un insieme di, di macchine di neuroni eh, che abituiamo a dare un output in base al fatto che noi diciamo che quell'output è giusto o sbagliato ma il perché e come si equilibra il sistema di pesi è una cosa che resta poi eh, oscura anche a chi lo fa per dare, portare il tutto su un esempio eh, una rete neurale è come una scatola nella quale noi abbiamo dentro eh, tre palline colorate e a un certo punto eh, questa scatola è così intelligente per cui noi eh, ci accorgiamo che se diamo un colpo sulla parte superiore eh, la sequenza di uscita delle palline è rossa, verde e gialla. Se lo diamo a destra sarà giallo, verde e rossa. Se lo diamo a sinistra sarà rossa, eh, gialla e verde. Eh, dopodiché, quali sono le interazioni tra le palline all'interno se si mettono d'accordo fra di loro, se urtino in un certo modo dentro la scatola, eh, se facciano a pari dispari ogni volta ed esce sempre la complessa, noi non lo sappiamo. Il punto è che addestrando questo sistema eh, sappiamo che funziona in questo modo. Ovviamente utilizziamo questo per eh, creare dei sistemi che tentano di simulare sempre più il comportamento del cervello umano e predire e funzionare come un, un cervello. Uh, I sistemi basati, eh, commerciali basati sulle reti neurali sono appunto quello di Amazon, Sistran, Google, Bing e, e di Ipell per ultimo. Uh, però diciamo uh, facciamo un attimo un passo indietro. Quando io uh, ho cominciato a occuparmi di traduzione automatica e eh, sono andato uh, nelle università per parlare della, della mia esperienza all'interno della ditta dalla quale lavoravo e la applicavamo, la reazione era un po' quella che si ha con i vampiri, croci, aglio. Eh, e eh, a questo non, con, non aiutava ehm, chi diceva, eh, come Bill Clinton nel discorso sullo Stato dell'Unione, eh, presto i ricercatori ci daranno dei, dei sistemi che saranno in grado di tradurre automaticamente. Eh, man mano cioè, La gente parla e loro potranno... Questo non l'ha detto un ricercatore eh, che lavora nell'ambito della machine translation, l'ha detto Bill Clinton nel 2000. E io penso sempre, ma lui pensava a Star Trek e al traduttore universale di, di Star Trek, sicuramente. Eh, così come se da un lato si esagera, si esagerava col dire che nel manuale IBM c'era scritta la storia delle palle dei topi, che non c'è da nessuna parte, ma c'è scritto di peggio. Perché, eh, ad esempio, questo è quello che io ho trovato, e non è fatto con la machine translation, nel manuale della scheda modem del mio primo computer. Quando lei ha finito l'installazione di macchinario, alluma il suo computer, attivando Win9598, il suo sistema scoprirà un nuovo congegno e il suo seguente messaggio apparirà. Tichetta in avanti. Tichetta con una T, mentre poi sotto è scritto con due T. Non è machine translation, perché la machine translation se fa un errore lo fa sempre. Per cui non scrive una volta con una T, una volta con due. Eh, invece questa è realtà di machine translation, usata male eh, dai giornalisti di Repubblica che traducono al volo un pezzo del New York Times senza preoccuparsi di rivedere e lo pubblicano immediatamente eh, dopo. Ovviamente qui il problema non è della machine translation perché per chi non conosce la lingua la possibilità di leggere e comprendere, perché il testo a destra è comunque comprensibile e qui... Eh, mi piacerebbe poi parlare con la collega Grizzo, sul discorso del good enough, del useful, perché noi traduttori pensiamo alla traduzione in un certo modo, ma il mondo è pieno di contenuti da tradurre. E sempre eh, quando partecipavo ai convegni, ricordo il primo a Messina Adriatico dove presentai un sistema di traduzione automatica, c'era la, la pierina della classe che mi diceva, sì ma il sistema non è in grado di tradurre una frase del tipo vada a pesca mangiando una pesca. Ora a parte il fatto che non credo che nessuno interessi tradurre vada a pesca mangiando una pesca, questa è la traduzione fornita adesso da Google Translate. E non vale a nulla provare a mettere gli accenti né sulla pesca né sul, uh, sul, sulla pesca uh, o, però questa è la traduzione che dà Bing questa è la traduzione che dà Amazon questa è la traduzione che dà Dippel e aggiunge anche la virgola così in tutti i casi riesce a comprendere il, la frase e noi traduttori uh, io ho trovato degli articoli sull'europeo del febbraio del 91 dove appunto ci si interroga già su che cosa faranno i traduttori quando i sistemi di traduzione automatica saranno eh, avanzati. E eh, già si parla anche qui di post-editing. Eh, il punto qual è? Che eh, noi traduttori pensiamo sempre alla massima qualità, alla moda, alle brochure di marketing, ma le aziende che producono contenuti, non hanno come core business produrre contenuti ma hanno un altro core business per cui le aziende che producono contenuti spesso sognano del modello Ikea il modello Ikea è avere un manuale con sole figure e nessuna, eh, nessun eh, contenuto da, da dover tradurre e soprattutto all'interno dell'azienda c'è quella che io eh, chiamo la piramide dei contenuti eh, per cui abbiamo tantissimo materiale e Per questo materiale i requisiti di qualità non sono gli stessi, man mano che si va in alto aumentano i requisiti di qualità, man mano che si va in basso diminuiscono e diminuisce la convenienza del tradurli, quindi vorrei che si riflettesse su questo. Um, aumenta anche la necessità di qualità e come nei sistemi neurali aumenta la necessità di qualità. Guardate queste due traduzioni. No paper error, qualsiasi sistema di traduzione automatica, anche neurale, lo traduce come nessun errore di carta o nessun errore cartaceo. Ma è un messaggio d'errore. Se io creo un dizionario e lo inserisco in Amazon Translate, immediatamente dopo la traduzione sarà, viene visualizzato il messaggio carta esaurita. Quindi si passa da una traduzione assolutamente errata a una traduzione nella quale il sistema ha imparato e da ora in avanti saprà come tradurre. Ci sono possibilità di miglioramento, sì, ne parlerà uh, Luca Menossi più avanti, poi i computer diventeranno quantistici e la traduzione automatica sarà sempre fruibile come servizio online, nessuno di noi avrà un computer da poter utilizzare per tradurre in casa, ma lo fruiremo come servizio. Bisognerà migliorare l'integrazione con gli strumenti di traduzione assistita attraverso API sempre migliori, risolvere i problemi del, dei tag di formattazione che spesso scombinano, ehm, integrare sempre più la nostra terminologia. Questa sarà la futura pipeline della traduzione. Transcreation, fuori, non c'è bisogno della machine translation, non serve. Per tutto il resto, sì, avremo good enough, avremo useful translation e, e noi dovremo trovare il nostro posto vi, vi lascio con, con, con queste um, poche, poche frasi che sono reali di un lavoro di post editing che abbiamo fatto, questo è come ci è stato fornito vi prego di guardare e vedere se secondo voi queste traduzioni sono utili o meno in ambito tecnico uh, così come, queste sono come vengono fuori dal sistema di traduzione automatico i termini sono tutti corretti, cioè le voci di software sono assolutamente corrette le troverete nelle slide eh, al punto che io poi mi chiedo finito, cerco di non svolare eh, probabilmente quando noi ci chiediamo se la machine translation ha raggiunto la sua massima espansione ci poniamo la, la domanda sbagliata il problema non è se la, ha, me, se la machine translation ha raggiunto la sua massima espansione la machine translation continuerà a migliorare, eh, magari avrà un comportamento asintotico per cui eh, avremo dei margini di miglioramento inferiori rispetto a quelli delle fasi iniziali questo è ovvio, ma il problema è un altro il problema è quello che io ho definito in un articolo che ho scritto nel 2012, quello della ragione Brambilla, la regione Brambilla era un nostro cliente che voleva sostituire la sua segretaria eh, con un sistema di traduzione automatica e mi diceva ma posso far fare al sistema di traduzione automatica i, i contratti che mi fa lei? No non potrà, non potrà farlo il punto è eh, come ci dobbiamo porre noi traduttori nei confronti della traduzione automatica? Cioè, ehm, la traduzione automatica non è ancora al suo apice e continuerà a migliorare, ma noi eh, che subiamo questo come richiesta di riduzione delle nostre tariffe, che sia percentuale di sconto sulla parola o tariffa oraria, bla bla bla, eh, abbiamo un vantaggio dall'uso della traduzione automatica? Cioè, vedendo il processo traduttivo come un qualsiasi processo industriale, perché è questa l'ottica nella quale bisogna porsi. Eh, diminuiamo il tempo di lavoro per unità di misura e quindi otteniamo un vantaggio. Eh, per poter fare questo dobbiamo essere in grado di misurare il, la qualità dell'output e, altra cosa, conoscere quelle che sono le aspettative di qualità del cliente e lavorare in base a, a quelle. Solo se siamo in grado di fare queste cose e riusciamo a, a lavorare col cliente per avere un approccio che io chiamo win-win, si ottiene un 20% di, sconto, di, tempo, eh, di risparmio di tempo eh, utilizzando il processo di traduzione automatica nel, eh, nel mio lavoro quotidiano, benissimo, allora ti applico una tariffa eh, del 10% inferiore. Il 10% lo guadagno io, il 10% lo guadagni tu. In questo modo guadagniamo tutti e, eh, e possiamo fare cioè un approccio nel quale ognuno risulti vincente avendo chiaro quando è possibile utilizzarle e quando non è possibile utilizzarle. Concludo dicendo che comincio a preoccuparmi per l'intelligenza artificiale, perché questa mattina ho fatto l'ennesimo esperimento che faccio ogni tanto con Google, ma ho provato a fare anche con Siri, e ho chiesto eh, Google qual è il senso della vita. E lui mi ha fatto un, un pippone sulla, sulla vita, eh, sul concetto di vita, eccetera, eccetera, e alla fine ha aggiunto, oppure se preferisci 42%. E quindi, e quindi vuol dire che sta cominciando a diventare intelligente. E spero che la prossima risposta non sia, attenzione, la tua domanda è mal posta. <ride> grazie per l'attenzione. Grazie, grazie molte, eh, caro Mario. Eh, ci sono due domandine veloci finché Luca ci raggiunge. Domande che non avete il coraggio di fare, ma è questo il momento in cui potete farle, ragazzi. Prego, Sono umano, eh. Abbiamo un attimo che portiamo il microfono. Innanzitutto la ringrazio perché è stata veramente affascinante questa presentazione e questo escursus storico. E vorrei chiedere due cose, Allora, la prima è se è mai stato fatto un confronto tra i vari motori eh, commerciali, quindi Bing, Google, DPL, e quindi il loro risultato in funzione del tipo di testo, quindi poter dire magari va bene su un testo o non va bene su un altro, e poi eh, se secondo lei la, la sua esperienza che ha avuto appunto con l'IBM può essere trasposta alla pubblica amministrazione, cioè secondo lei è ipotizzabile inserire questi sistemi nella pubblica amministrazione dove c'è tanto materiale linguistico magari non utilizzato e glielo chiedo perché appunto io lavoro in un ministero dove ci siamo posti questi problemi. Allora la risposta alla prima domanda è molto complessa, le ringrazio per le domande, la, eh, perché eh, trattando di sistemi o statistici o neurali la qualità dell'output dipende dal materiale utilizzato per addestramento, per cui eh, un sistema statistico, perché queste aziende continuano per alcune coppie di lingue a utilizzare dei sistemi statistici, fornisce una risposta migliore o peggiore, non in base alla qualità del motore, che sia di Sistran, che sia di Microsoft, o che sia di Google, ma in base al materiale che gli è stato fornito eh, per l'addestramento o al materiale che è stato fornito per dire giusto o sbagliato nelle traduzioni per i sistemi neurali, per cui eh, non è detto che uno sia migliore. Eh, io trovo ad esempio il motore di Amazon, eh, un motore che eh, può essere personalizzato con una certa facilità, ma a livelli professionali anche DeepL eh, e Sistran possono essere personalizzati e, e quindi eh, dipende molto eh, dal materiale del quale disponiamo per poter eh, addestrare questi sistemi. La seconda è eh, sì, eh, sicuramente è possibile utilizzare eh, dei processi, un workflow eh, del tipo di quello che facevamo noi eh, negli anni 90 con i contenuti di DBM, eh, ovviamente se all'interno dell'ente del ci sono delle persone eh, illuminate eh, e soprattutto se eh, c'è la voglia di modificare che è quello che si trova uh, spesso, lo dico per esperienza personale nel lavoro con, con alcuni enti pubblici nel quale mi sono ritrovato: se c'è l'apertura la, uh, uh, verso i cambiamenti. In un'azienda privata questi a volte possono essere imposti uh, dall'alto e quindi è un po' più facile. Nel, uh, in un ente pubblico io mi sono scontrato a volte uh, con una serie di problemi che uh, più che sul materiale, sui contenuti o sui tecnicismi erano legati alla scarsa flessibilità delle risorse umane eh, coinvolte. Per cui eh, la, la difficoltà spesso sta in questo perché se si dice bisogna cambiare eh, il modo di scrittura o di stesura di un testo o bisogna utilizzare eh, questo strumento, eh, chi ha utilizzato Word per 30 anni spesso poi si ritrova a, a, a, a mettere ostacoli. Ad esempio, negli esperimenti che facevamo di trascrizione vocale con un ente pubblico eh, italiano dei, dei notiziari, eh, si avevano tantissimi eh, problemi che andavano dal chi tocca i testi, eh, non si possono toccare i testi, non si possono rivedere perché solamente un giornalista può rivedere i testi scritti da un giornalista e quindi eh, doveva essere sempre presente un giornalista quando si usava un sistema di trascrizione automatica delle news e così via. Quindi diciamo a volte i problemi erano più questi che non quelli tecnici. Grazie, purtroppo il tempo è tiranno, devo passare la parola a Luca Menozzi e se ci saranno altre domande, ovviamente poi durante la pausa pranzo che dura un'ora e mezza e a cui siete tutti invitati, potete fare le domande direttamente ai redattori, scusateci. Breve presentazione di Luca Menozzi, eh, vicepresidente di Unilingue, titolare dello studio di eh, traduzioni vertere rivenditore di Trados e eh, quindi una grandissima esperienza non solo informatica ma anche di tutto ciò che è collegato al mondo della eh, traduzione. Eh, gli lascio volentieri la parola. Grazie, grazie Mirko. Uh, mi chiamo Luca, l'ha già detto, Mirko Luca Menozzi, ho una società di traduzione a Piacenza, con ufficio a Piacenza Milano e siamo conosciuti bene o male sul mercato per fare delle buone traduzioni come tutti, ma eh, fondamentalmente perché approcciamo a quelli che sono a 360 gradi i servizi linguistici attraverso l'uso di tecnologie. Tecnologie anche in questo caso a 360 gradi. Tecnologie che eh, cercano di utilizzare software apparentemente fatti per uno scopo, a servizio però del mondo, del mondo linguistico. Eh, quando Mirko... Mi ha, mi ha proposto di fare questo, questo intervento, sono stato contento, onorato, ma allo stesso tempo molto spaventato. Spaventato leggendo nel titolo soprattutto dall'ultima parola che è futuro. Perché? Perché eh, credo che nel nostro settore, come in tanti altri settori, ma anche nel nostro settore il concetto del futuro sia un concetto impegnativo. Cioè, eh, il problema è che non è un futuro a lungo termine. Eh, io mi impongo tutti i giorni di ricavarmi uno spazio temporale in cui studio. Studio quello che c'è di nuovo e vi posso garantire che non c'è un giorno in cui io non legga qualcosa che ho letto il giorno prima, la settimana prima o il mese prima che contraddice ciò che ho letto o uh, lo va a sviscerare in maniera migliorativa o ne cambia il significato uh, e, e, e questo quindi mi crea un grosso problema per parlarvi del futuro. Io nella mia, nella mia testa però ho pensato questa cosa, che è impaginata diversa da come l'avevo preparata, però fa niente. Ho chiamato la cosa Next Gen mutuando il titolo da un importante torneo di tennis che c'è in questo periodo, in cui fondamentalmente i tennisti in erba eh, si mettono in mostra per appunto diventare la nuova generazione di campioni e ho preso come tecnologia, la mia personale tecnologia next gen, come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, anche qui, eh, ho detto, ma devo andare a parlare del futuro, e parlo di intelligenza artificiale. Il problema è che l'intelligenza artificiale nasce nel 1943, in cui un paio di ricercatori per la prima volta hanno fatto un saggio scientifico in cui si parlava eh, di neurone artificiale. Nel 50 ci sono stati i primi prototipi funzionanti di rete neurale. Quindi è vero che io cercherò di parlarvi del futuro, ma ahimè eh, non è così tanto futuro. E anche eh, Mario e i miei colleghi prima sono, hanno spiegato bene questo concetto. Facendo un po' di eh, chiarezza, noi spesso parliamo di intelligenza artificiale, machine learning non so perché non si veda learning, che è andato sulla I, ma in realtà c'è scritto machine learning, mi spiace, eh, o deep learning, ne, ne parliamo un po' come fosse un po' tutta la stessa cosa, c'è cioè sempre, sempre quella roba lì, non sappiamo cosa sia, ma è sempre tutto un po' quella roba lì. E giusto per essere chiaro, ma molto superficiale, infatti chi se ne intende ad esempio come Mario sa che è una semplificazione molto randagia che eh, sto facendo, però possiamo definire eh, l'intelligenza artificiale come un cappello, una cosa grande, ok? Eh, mentre il machine learning lo eh, definiamo come il metodo che ci permette di produrre un sistema di intelligenza artificiale. E come, come avviene questa cosa? Eh, perché il machine learning fornisce la capacità a un sistema, a una macchina, di apprendere. Apprendere, ma la, la, co la, cosa bella. la cosa bella, è che apprende in maniera autonoma, perché la chiave di volta, la parola principale in questo mondo, è il concetto del apprendo autonomamente. E parlando ancora meglio di apprendimento... Eh, Un'altra confusione che noi facciamo è ma, ma, ma prende, ma poi cosa succede? Cioè è il machine learning che mi dà un risultato? No, di per sé, e riassumendo, il machine learning insegna alla macchina come insegnare a un algoritmo a fornire un risultato. E spesso e volentieri, adesso non mi dilungo, l'ho fatta attraverso l'utilizzo delle reti neurali. Dove oggi troviamo in maniera implicita o esplicita ai concetti di machine translation, eh, scusatemi, di eh, intelligenza artificiale, rimanendo nel nostro settore. Abbiamo servizi concettualmente che, difi, eh, che identifichiamo come text to text. Diamo un testo in input, c'è un sistema in mezzo di intelligenza artificiale che fa delle cose e ad esempio una delle cose che può fare è fornirci un altro testo. L'esempio pratico, come noi spesso utilizziamo, è la traduzione automatica, o ad esempio le chatbot, le chatbot sono eh, sempre più ultimamente quando navigate nei siti internet vedete in basso a destra una finestrella nella quale noi andiamo a scrivere o fare una domanda facciamo una domanda che possibilmente ha un senso compiuto ma a volte nella fretta manco senso compiuto e, e il sistema risponde, cioè quel, quel, chi risponde? Ecco, non sempre dietro c'è un uomo o una donna che risponde sempre di più chi risponde è un algoritmo di intelligenza artificiale. Abbiamo poi servizi concettualmente che noi definiamo text to speech. Quindi, dato in input un testo, un sistema e quando io parlo di sistemi parlo sia hardware sia software. ok? Sistemi informatici, sistemi in generale. Comunque, un esempio sono gli speaker vocali, gli speaker intelligenti, o gli omassistan, abbiamo Google Mini, Alexa, Cortana, Siri, tutti questi. Poi alla fine, prima di darci il risultato, okay, non fa altro che leggere un testo e riprodurlo a livello vocale. Ultimamente, tra l'altro, sono anche riusciti non solo a riprodurre a livello vocale ciò che è scritto, ma a fornire sempre di più un'intonazione, simile all'intonazione che darebbe una persona in carne e ossa nella sua risposta. Poi abbiamo concettualmente sistemi speech to text, sottotitoli automatici, car assistant, cosa significa? Significa che il sistema recepisce in input una traccia audio, un vocale, della quale qualcuno però deve parlare, e in maniera autonoma ne capisce il testo. Chi di voi non è andato su YouTube, se smanetto un po' nelle funzioni, c'è un tastino, schiaccio il tastino e il sistema in maniera completamente autonomo mi fornisce i sottotitoli nella lingua madre e poi eventualmente anche tradotti di ciò che viene detto all'interno di quel video. E poi abbiamo speech to speech. In tante città stanno nascendo ad esempio colonnine, totem, in cui le persone si possono avvicinare, e fare delle domande, tendenzialmente nella propria lingua e il sistema non fa altro che recepire la domanda, analizzare la domanda e fornire e dare una risposta a livello vocale chiaramente dietro uno speech to speech non sempre, ma spesso c'è poi uno speech to text e quindi un text to speech per completare l'operazione poi abbiamo un image to text quindi significa dare a un sistema un'immagine e questo sistema in maniera autonoma con un algoritmo di intelligenza artificiale ne capisce o ne trae informazioni. Io se postassi a un, un servizio in cloud la nostra immagine adesso potrei chiedere a questo sistema di dirmi quante persone ci sono. Il sesso delle persone. Se le persone in questo momento in cui ho fatto la fotografia sono contente o scontente di quello che io sto dicendo in questo momento quindi c'è un'analisi del sentimento, uh, se all'interno di un'immagine ci sono oggetti, cose, posti, luoghi, okay, questo lo facciamo con concetti di image to text. Ma adesso ci fermiamo solo esclusivamente un attimo sul mondo, il primo mondo, quello un pochino più vicino a noi, no? Quello abbiamo parlato fino adesso, della traduzione automatica. E la approfondiamo, ma in realtà su quello che viene dopo la traduzione automatica. Tendenzialmente, perché poi si parla sempre così, tendenzialmente dopo una traduzione automatica siamo abituati a concepire un servizio di post editing, lo sapete molto meglio di me, il servizio di post editing è un servizio in cui una persona eh, prende, prende un concetto poco informatico, comunque prende un risultato di un sistema di traduzione automatica e ne apporta delle modifiche dei cambiamenti, se necessario e ovvio, al fine di produrre una corretta traduzione. Non tutti sanno, qui stiamo parlando adesso, vi, vi, vi, questa cosa che vi sto facendo vedere è a cavallo tra presente, futuro e per qualcuno passato. Esiste anche un altro approccio, ad esempio, viene chiamata Neural Interactive Translation Prediction. Questa cosa, questa funzione che tira in ballo sempre l'intelligenza artificiale, uh, è un'alternativa al post-editing. Vi metto qualche frase per capire un po' meglio mentre parlo, potete leggerlo. Uh, avendo capito cos'è il post-editing, quest'altra cosa che cosa fa? Beh, innanzitutto parte da un principio diverso, cioè parte dal principio che la traduzione la fa il traduttore. Chiamo... Dico traduttore perché in tutta la letteratura che ho letto non è stato coniato un nome per questo tipo di professionalità, mentre esiste un post-editor per questi, per il momento non si so sa come si chiami. Comunque il traduttore governa la traduzione, cioè è lui che fa la traduzione di per sé. Infatti in questo tipo di approccio, come funziona? Funziona che il traduttore comincia a fare la traduzione, un sistema di machine translation comincia a proporre una serie... Di, um, di, di, di possibili soluzioni a completamento di ciò che lui sta scrivendo, okay, quindi parziale completamento, il traduttore sceglie se esiste una delle soluzioni che la prediction dà e l'accettazione di una delle proposte rappresenta l'implicita negazione della correttezza delle altre proposte. Quindi se io sto scrivendo, lui mi propone queste robe qui, scelgo questa, se ho scelto questa è evidente che le altre non vanno bene. La novità dov'è? Che molto del lavoro si svolge su quello che non va bene, cioè implicitamente ho deciso ciò che è sbagliato. Il sistema di machine translation recepisce ciò che è sbagliato okay, per immediatamente, l'istante dopo, ricalibrare, ritarare e riproporre gli altri completamenti delle parti che mancano alla traduzione che sto facendo. Ci siamo? Mi sono spiegato più o meno? Ecco, Questa roba qua <ride> viene chiamata, se volete cercare un po' su internet, la trovate con l'acronimo di ITP ed è, come vi ho spiegato, a cavallo fra un po' di passato il presente e un po' di futuro. Sono stati fatti ad esempio dei challenge delle competizioni fra è meglio il post-editing o è meglio un approccio ITP eh, è carino, carino il risultato è stato interessante eh, perché si sono presi due gruppi un gruppo che non aveva mai avuto alcuna esperienza né di post-editing né di ITP mentre nell'altro gruppo si sono prese persone che avevano avuto esperienze di post-editing nel primo gruppo è risultato vincente, quindi hanno apprezzato di più un approccio di post-editing. Mentre nel secondo gruppo, cioè fatto da coloro i quali avevano già esperienze di post-editing, è risultato vincente, quindi come migliorativo, un approccio di tipo ITP. Interessante, interessante per, per la genesi e, e per, per la nostra professionalità, no? Quanto siamo avanti a studiare? Perché se, Mi brucio le carte, ve lo spiego dopo. ok. Di questa roba però prendiamo solo e esclusivamente prediction. Proviamo ad andare avanti col nostro escorso futuristico e parliamo di prediction. Prediction è una parte importantissima nel mondo dell'intelligenza artificiale. Una volta l'intelligenza artificiale nasce con l'obiettivo ehm, di sviluppare tendenzialmente sistemi barra macchine che facessero per l'uomo i lavori pesanti che l'uomo faceva concettualmente, ma poi si è scoperto che questa roba in realtà è in grado di funzionare anche per sviluppare sistemi che, sempre qui la parola chiave, autonomamente, okay, fanno strategie, fanno pianificazione, prendono decisioni. Prendiamo questo, questa piccola definizione di intelligenza artificiale e proviamo a capire collegato col concetto prediction se noi la stiamo subendo ma noi nella nostra vita quotidiana di oggi stiamo subendo questo concetto di prediction sì, tantissimo ma proprio tanto, tanto, tanto io non so se avete avuto esperienze uh, come me cioè sì, lo so uh, acquisti online film audio adesso, caspita i sistemi, e io ci tengo sempre a parlare di sistemi, perché non è più soltanto il computer, il telefonino, i sistemi, ehm, potremmo parlare di, della destrutturazione di internet, ma lasciamo stare, i sistemi ci, ci predicono cosa ci piacerebbe ascoltare, ci predicono cosa vorremmo guardare, ci predicono che cosa vorremmo mangiare. Fondamentalmente non ci, sta da, non ci stanno dando la possibilità di cambiare idea, ma questo ci farà un convegno a parte. Um, ma la cosa che interessa a noi sempre nelle nostre cose è che ci predicono quello che vogliamo scrivere nel 2000 non ricordo se fine 2017 o inizio 2018 non mi ricordo più soprattutto nel mondo anglosassone perché è lanciato quindi sulla parte anglosassone Gmail infila una nuova funzione all'interno del, del proprio sistema di posta si chiama Gmail Smart Compose e perché nasce questa cosa? Beh, nasce questa cosa perché qualcuno ha capito che gran parte della nostra attività lavorativa eh, la passiamo a scrivere mail e a rispondere ad email. Eh, interessante. E allora ha detto, eh, come facciamo ad accorciare questo tempo qua? Perché la gente sta lì e continua a scrivere? Allora hanno pensato bene di eh, sviluppare sistemi che predicano ciò che io voglio scrivere. Quindi questo Gmail Smart Compose non fa altro che non lo so cosa fa, cioè lo so, ma è abbastanza complesso, ma fondamentalmente anticipa, prima di cominciare a scrivere, ciò che vorremmo scrivere. Vi faccio questo esempio, ma che è proprio randaggio, randaggio, base, base. Se io, sto, se io sto scrivendo una mia mail, arrivo alla fine e scrivo buon, se fosse venerdì me lo completa con buon weekend. Se fosse un certo orario, me lo completa con buonanotte. Ok, ecco, concetti di questo genere, esasperate con un miliardo di variabili, perché comprendono anche la capacità di comprendere il testo che ho scritto, però lasciamo stare, però questo è quello che sta succedendo. Nel, fare, eh, nel raccogliere un po' di informazioni per fare questa presentazione, sono imbattuto in, questo, in un articolo su un sito, marketingland.com, eh, in cui presentavano questo nuovo sistema di... Eh, social marketing, eccetera, eccetera al di là del titolo figo, interessante, forte ok, scrive per me i post anticipa, bene, ma a me ha stupito tantissimo la data, sta roba qua ce la stavano propinando nel 2017 stiamo parlando di più di due anni fa cioè più di due anni fa, questo sistema scriveva per noi i post andando avanti, e poi cerchiamo di mettere insieme le carte anche questo mi spiace, è impaginato male uno dei siti che mi piace leggere è questo openai.com openai.com è una fondazione si chiama OpenAI il fondatore è Elon Musk tanto per capirci e ha come scopo quello di tra l'altro Elon Musk è uno dei più preoccupati okay, insieme a Hawkins di che cosa l'intelligenza artificiale può fare tra Comunque, eh, ha fatto questa fondazione per, ha messo insieme un team interessante, sotto, eh, per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, ma soprattutto open source. Cioè lui dice che l'intelligenza artificiale deve essere di pubblica utilità e dominio di tutti. Forse per la sua preoccupazione, frase che sia, questo non lo so. Eh, e fra le varie, eh, non so, ad esempio, due settimane fa è, usci è uscita la notizia, non so se l'avete letta, che c'è questa mano robotica, quindi una mano, un robot, che è capace di risolvere il cubo di Rubik attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale. Eh, nonostante la mano robotica fosse soggetta a stress, quindi, nel video, se lo guarderete, gli buttano i coriandoli, gli tirano le dita, gli spinciano l'acqua, fanno tutte queste robe qua. Nonostante questo, questa mano è stata in grado di risolvere il cubo di Rubik. Ma non è di questo che voglio parlare. Hanno sviluppato un modello, un modello di intelligenza artificiale che si chiama GPT-2, derivato da GPT, e leggendo ad esempio una recensione di Wired.it su questo modello, eh, leggiamo che questo sistema di intelligenza artificiale è in grado di comprendere i testi e completarli. Allora, se voi andate a questo sito e leggete un po' di qua e di là, vedete i risultati di questo test e ci sono le schermate. Eh, Cosa succede? Succede che nei test fatti un redattore giornalistico scriveva due, tre righe di un determinato argomento e poi si schiaccia un bottone, si scrive, si indica quanto lungo deve essere l'articolo okay, e il sistema di vincenza artificiale produce un articolo sull'argomento descritto in quelle due righe. Ma non è che fa il copia and incolla dai siti, becca le informazioni e fa il figo così, no. Produce contenuto nuovo, completamente nuovo, scritto, nuovo. Ci siamo? Bello? Inquietante? Scegliete voi. Affascinante per un informatico come me, Vai. Proviamo un attimino a mettere insieme un po' queste cosine che vi ho detto. Uh, Cos'è che ci potremmo aspettare? Uh, questa è farina del mio sacco, quindi probabilmente porcate, ok? Quindi proprio è una mia idea. Se da una parte abbiamo una machine translation che fornisce un risultato, grazie però a un input che è la lingua sorgente, quindi ci produce la mia traduzione, dall'altra parte abbiamo un sistema di predizione di scrittura che può anticipare o scrivere quello che noi vorremmo scrivere solo e esclusivamente grazie a quello che abbiamo già scritto o che c'è scritto dopo. sono spiegato? Quindi non tira in ballo il sorgente, lavora solo sulla nostra lingua di traduzione. Allora dico, forse, magari qualcuno potrebbe pensare di sviluppare un algoritmo che non fa altro che prendere questi risultati e stabilire per noi quale, da un punto di vista probabilistico, un po' sbagliato, il concetto di probabilistico, comunque può essere la miglior traduzione che in quel momento noi vogliamo fare. Ovviamente dal mio punto di vista poi seguita da un servizio di post-editing o da un servizio di ITP. Eh, Ma noi ci siamo eh, fermati sulle prime slide, Vi ricordate, parliamo soltanto del text to test eh, adesso magari un po' vi ho spaventato, quindi adesso cerco un attimino di recuperare, uh, tutti quegli altri cosi che vi ho detto, voi dovete interpretarli come una grandiosa opportunità di lavoro, ma enorme. Vedete, per fare l'addestramento di tutte queste solfe che io vi ho detto, servono dati, tecnicamente li chiamiamo dataset. Servono dati, oltre a un quantitativo importante di dati, Servono dati, eterogenei, omogenei, bla bla bla bla, in base a quello che dobbiamo fare, ma soprattutto, sempre di più, vengono richiesti dati nuovi, dati non esistenti, dati originali, dati che, sia la certezza, non siano mai entrati in nessun meccanismo di machine learning. Tutti questi dati, i committenti li chiedono, e fidatevi per esperienza personale, perché li ho vissuti sulla mia pelle, le aziende chiedono questi dati. Ad esempio, vi potrebbero chiedere, ve le dico un po' tutti, per alcuni di voi un po' più possibile, per altri un po' meno possibile, vi potrebbero chiedere eh, di voler acquistare dei file audio. Dei file audio. Io mi sono trovato a pagare persone che dovevano eh, parlare. E non è facile dire a una persona, senti un po', ma io ti do questi, questi euro per piacere, puoi parlare con qualcuno di qualcosa che vuoi tu, e io gentilmente ti registro ovunque tu sia nel mondo? Non è stato per niente facile, perché comunque quando si ti fanno questo tipo di richieste, non è che ti chiedono, Menozi, va, parlami 500 ore per favore di quella roba lì, no. Persone diverse, sesso diverso, genere diverso, competenze diverse, età diverse, perché capite che se dobbiamo addestrare un sistema... Non è che devono addestrare un sistema per me, ma un sistema per tutti noi, no? Voglio dire. Quindi, oppure ti chiedono trascrizione di, di parlato. Dico, più facile, tu li scrivo? No. Perché sì ti chiedono la trascrizione, che già di per sé discuterei sul modo con cui viene fatta la trascrizione. Per, tendenzialmente oggi, tra l'altro, la trascrizione si fa partendo da un semilavorato, di un servizio di speech to text comunque poi va completato perché se vuoi distrarre certi sistemi non ti puoi limitare a avere il testo scritto ma nel testo scritto devi indicare se hai fatto una pausa quanto è lunga la pausa se mentre parli tu alzi la voce bisogna dirglielo perché la macchina mica lo capisci. se magari hai qualche tententamento in questo perché se tu puoi farlo devi scrivergli che hai detto una cosa e non si capisce in quell'audio lì se tu cominci nel tuo audio hai mm, eh, mm, e tutte queste cose qua nella trascrizione vanno dette, perché altrimenti un sistema di machine learning non è in grado di far apprendere una macchina. Oppure sono state uh, alcuni committenti, vi, vi potrebbero chiedere, ok io ti do una serie di immagini, tu gentilmente mi scrivi prima una storia di quello che nell'immagine c'è, Ah, in questa immagine c'è una bella collina, è verde, l'erba è bassa, però il sole sta nascendo, quindi un discorso organico. Quindi stabilire quali sono delle parole che in questo discorso organico sono delle keyword, non è proprio così, tipo collina, sole, gatto, cane, elefante, tutti quelli lì, ci siamo, e tutto questo poi in versioni linguistiche. Perché tutto questo deve servire ad addestrare sistemi di questo genere. Tutto questo mondo, spaventi o no, comunque, comunque adesso ci sta fornendo del nuovo lavoro che fino a ieri l'altro non c'era. Comunque non c'era. Mettiamo insieme questo, mettiamo insieme quello che è stato detto prima, che i contenuti sono veramente proliferati e quindi c'è bisogno di tradurlo. Io in questo momento, domani non lo so ma in questo momento non sono preoccupato della presenza sul mercato di lavoro da fare. Poi ma magari è difficile trovarlo, è difficile prenderlo, ma questo è un altro discorso. Sto chiudendo il mio intervento, però prendendo una piega diversa. Intelligenza artificiale, va bene, ma noi siamo dotati di intelligenza umana, perché fino a prova contraria questo momento, oggi gli intelligenti siamo noi quando mi trovo a fare consulenze clienti eccetera eccetera ristrutturazioni, processi e cose di questo genere eh, tengo sempre a sottolineare o a utilizzare, guardate verbi come questi, no? studiare, automatizzare studiare, anticipare e, e, e li unisco con queste parole cioè secondo me Studiare come automatizzare produce tempo per studiare come anticipare. Non possiamo più permetterci il lusso di chinare la testa, siccome siamo campioni del mondo di traduzione, non possiamo, l'hanno detto mille modi i miei colleghi, non possiamo chinare la testa e lavorare come dei somari 8, 10, 12 ore senza sapere se fuori piove. E non è più possibile. Non è più possibile. Perché l'ha detto bene, detto proprio, cioè noi dobbiamo anticipare quello che il mio cliente già non capisce di suo, ma potrebbe chiedermi perché l'ha sentito al telegiornale. Sono io che glielo devo andare a bere prima, ma oggi non posso. Perché non posso? Perché sto lì con la testa giù. E quindi, chiaramente è assolutamente una provocazione quella che io vi ho scritto. Se oggi ragazzi voi impiegate tre ore di tempo per un processo di traduzione completo di un lavorino da 50-100 euro, okay, fra rapporto col cliente, preventivo, preparazione, gestione, consegna, post delivery e tutte queste cose. Cioè, ma eh, questo eh, non è un problema di intelligenza artificiale, questo è un problema nostro. Infatti il mio concetto di futuro, quando vado a fare i miei lavori, è... Prima sistemare quello che sto facendo, bene ma che non ho ottimizzato, prima sistemo quello, poi pensiamo al resto, perché altrimenti succede come la machine translation, abbiamo dormito tutti come dei gatti, un giorno è saltata fuori la machine translation, bene, oggi parliamo tutti di machine translation e in pochissimi sanno genesi, tecniche, cosa fanno, e in più abbiamo anche la capacità di metterci vicino dei soldi, no? Cioè, ah, lo sintosi C'è un posto di 30% in meno, perché? Eh, fanno così tutti, Beh, non abbiamo proprio un approccio, diciamo, di scientifico-analitico. Eh? Quindi, studiamo, e poi applichiamo. Ho finito. Molte grazie, Luca, grazie mille, sempre informazioni importanti. Un, un piccolo aneddoto sull'automazione, infatti eh, io come presidente, ma anche con il mio lavoro come molti di voi, viaggio, viaggio molto e eh, quindi sono poco a casa eh, però ho tre gatti e tutti vi dicono ma sei un maltrattatore di animali li lasci lì senza mangiare qualcuno che vada a dargli da mangiare ogni giorno eccetera, no io ho fatto come ha detto Luca ho anticipato il futuro i miei gatti hanno una porticina la vanno dentro e fuori da casa hanno tre silos di crocchetti con autonomia di 15 giorni, a cascata, quindi sono sempre freschi. Mi dico, ah ma è bere, poverini, devo andare vicino. Assolutamente no, un sistema di irrigazione automatico che riempie le vaschette in continuazione. E quindi quando torno i miei gatti sono sempre più grassi del previsto. Dovrei metterli in un tapis roulant, questo è un sistema di previsione. Io opterei di farli passare su una pesa wireless, così sappiamo se ingrassano o no a distanza. così li teniamo Bellissimo, tapis roulant. <ride> <ride> vi, vi lascio fare una domandina veloce a Luca, poi devo passare a Katia, di Katia se c'è una domandina, se no approfitteremo durante eh, il pranzo. Non ce ne sono, li hai terrorizzati tutti, bene e quindi eh, grazie ancora. Eh, passo la parola alla dottoressa Katia Castellani, eh, una Piccola presentazione, ma molto importante, eh, beh, innanzitutto devo dire che eh, è grazie a Katia se oggi siamo qui, eh, abbiamo sviluppato un'ottima partnership in questi anni, grazie come Unilingue intendo come Presidente Unilingue, grazie proprio all'interlocutore primario che ho trovato in lei, eh, che è un'addetta ai lavori ovvero eh, Katia eh, proviene dalla scuola interpreti di eh, Trieste, ha una formazione quindi linguistica e di traduzione per cui parliamo la stessa lingua eh, quando ci parliamo e proviene anche dal eh, mondo dell'industria della traduzione perché eh, posso dirlo, spero, che ha una grande esperienza di traduzione, prima di tutto tecnica, con specializzazione addirittura nell'automotive, quindi nessuno può dire a Cate, ah ma tu ti occupi solo di traduzioni istituzionali, non provateci nemmeno perché vi, vi copre a livello di terminologia. E poi ah, è, è traduttrice, è stata traduttrice eh, del, eh, della Commissione Europea della Direzione Generale della Traduzione, quindi conosce a fondo tutti e due i mondi eh, e quindi in più ha deciso proprio di accogliere unilingue, eh, eh, veramente dandoci una grande importanza e una grandissima visibilità. Per cui ascoltate il suo intervento di oggi che è molto interessante, soprattutto perché eh, può offrire delle possibilità occupazionali per i traduttori e, e studenti. Prego, prego. Grazie mille Mirko. Ero un po' perplessa, devo dire la verità, quando mi sono messa a pensare di che cosa potevo parlarvi oggi, perché chiaramente oggi abbiamo un pubblico un po' composito, un po' eterogeneo, quindi temevo di dire delle banalità per alcuni e invece di eh, non approfondire abbastanza per altri. Alla fine ho deciso di eh, parlare di un argomento che inserisce in, nel titolo nella parte come cogliere le opportunità di mercato perché eh, spesso eh, soprattutto gli studenti di traduzione ma anche i colleghi forse non pensano alla traduzione istituzionale come una opportunità un'opportunità che parlando appunto di evoluzione dei sistemi traduttivi eccetera può invece rappresentare un'opportunità interessante perché, vi spiegherò eh, a breve, vista la tipologia dei documenti che traduciamo, visto il sistema nel quale siamo inseriti, ehm, ci sono molte opportunità ehm, per chi appunto vuole cercare questo, di approcciarsi a, a questo tipo di lavoro, ovvero il lavoro del traduttore istituzionale, vale a dire il traduttore che lavora presso una istituzione pubblica, in questo caso parliamo di un ventaglio di istituzioni che sono quelle che compongono l'Unione Europea. Um, innanzitutto va chiarito che all'interno dell'Unione Europea non c'è un unico servizio di traduzione come alcuni pensano, ma eh, ciascuna istituzione ha un proprio servizio di traduzione. Uh, questo sia per motivi storici, ma nel corso degli anni sono stati fatti anche degli studi che hanno dimostrato in realtà che è più efficace, proprio da un punto di vista costi-benefici, mantenere servizi linguistici separati anziché unirli tutti in un unico servizio. Um, in totale, i linguisti, come vedete, sono più o meno 5.200 di questi, un migliaio sono interpreti e circa 4.200 sono traduttori. Questi numeri si riferiscono soltanto ai traduttori in organico, quindi coloro che lavorano presso queste istituzioni. A questi traduttori e interpreti si aggiungono tutti i liberi professionisti, quindi i freelance, che eh, collaborano con noi. Naturalmente questi servizi di traduzione e di interpretariato non sono tutti grandi uguali. Uh, va specificato che non tutte le istituzioni hanno un proprio servizio di interpretariato, alcune lo condividono, altre non ce l'hanno proprio. Qui parliamo invece di servizi di traduzione. I servizi di traduzione delle varie istituzioni, come potete vedere, sono più grandi o più piccoli a seconda delle dimensioni dell'istituzione stessa, delle esigenze e della propria organizzazione interna. Il servizio più grande in assoluto è quello della Commissione europea, del quale faccio parte anch'io, che conta più o meno 1600 traduttori, eh, ripetiamo, traduttori in-house, in organico. Segue poi il Parlamento europeo che ha poco meno di 800 traduttori, poi il Consiglio, la Corte di Giustizia e via via a scendere eh, fino alla Banca Centrale Europea e alla Corte dei Conti che hanno un servizio molto più piccolo rispetto alle altre istituzioni. Per quanto riguarda la Direzione Generale Traduzione. Abbiamo già sentito questa sigla DGT varie volte nel corso della mattinata. DGT sta appunto per Direzione Generale Traduzione che è il servizio di traduzione della Commissione Europea. Um, ho detto sono circa 1.600 i traduttori ma in realtà il personale totale è uh, di circa 2.200 persone perché ai traduttori si aggiungono innanzitutto gli assistenti che sono persone che lavorano nei vari dipartimenti linguistici e che aiutano i traduttori nel loro lavoro, ad esempio si occupano di impaginazione, di controlli di qualità, uh, di uh, eventualmente post allineare documenti che per qualche motivo non sono stati tradotti con i software di traduzione assistita e di fare tutta una serie quindi di operazioni che servono uh, di complemento al lavoro del traduttore per poter consegnare un prodotto finito che risponda alle caratteristiche che deve avere. Ci sono naturalmente dei manager, c'è un'amministrazione un e ci sono anche una serie di servizi trasversali quindi oltre ai traduttori, ai linguisti all'interno della direzione generale traduzione ad esempio abbiamo un servizio di informatici che si occupa ad esempio di sviluppare la nostra traduzione automatica della quale parlerò dopo eh, che si occupa anche di Uh, adattare i software che acquistiamo sul mercato al nostro flusso di lavoro che è un flusso di lavoro piuttosto complesso um, che ci offre anche un servizio di help desk uh, all'occorrenza anche se in realtà c'è un servizio centralizzato ma poi per questioni specifiche che riguardano il software della traduzione abbiamo anche un nostro piccolo servizio c'è un'unità che si occupa ad esempio di terminologia che è, um, quindi serve tutti i dipartimenti linguistici, uh, un'unità di editing dei testi uh, prima della traduzione, um, un'unità che si occupa di gestire invece gli eventi come il Translating Europe Forum, Juventus Juvenes Translatores che è un concorso per le scuole che facciamo ogni anno, eccetera. Come vedete la direzione generale traduzione non è solo a Bruxelles o solo a Lussemburgo, ma è divisa più o meno a metà, anche questo per motivi storici. Eh, I dipartimenti linguistici più vecchi come l'italiano sono divisi in due in genere, quindi abbiamo un'unità a Bruxelles e un'unità a Lussemburgo, altri dipartimenti linguistici, eh, quelli delle lingue che eh, si sono aggiunte eh, negli anni 2000, sono invece in genere tutti a Lussemburgo, per questo a Lussemburgo adesso c'è un numero, il personale della DGT ha superato quelli di eh, Bruxelles. E come vedete siamo più donne che uomini, 68% contro un 32%. Um, voi vi chiederete forse, ma servono davvero tutte queste persone? Cioè 1600 persone più tutti i freelance, che cosa fate? Allora, innanzitutto va specificato che alla Commissione Europea traduciamo solo documenti prodotti dalla Commissione Europea stessa ovvero i nostri committenti sono le altre direzioni generali che compongono la Commissione Europea che, come sapete, fanno soprattutto un lavoro di proposta di normative, normative ecco, non è forse il termine più corretto, eh, proposta di eh, atti legislativi che poi vanno discussi dal Parlamento e dal Consiglio ed eventualmente approvati. Quindi le varie direzioni generali preparano questi progetti di regolamenti, di direttive eccetera e naturalmente noi li dobbiamo tradurre in tutte le lingue ufficiali che vi ricordo sono 24. Uh, quindi la maggior parte dei testi che traduciamo sono testi di carattere legislativo questo non vuol dire che siano essenzialmente testi di natura giuridica, spesso i nostri testi sono anche molto tecnici perché al di là magari di, del regolamento base ci sono tutti i regolamenti di attuazione e di esecuzione che descrivono in modo molto dettagliato come si applicano le norme e eh, spesso sono dei regolamenti molto tecnici. Traduciamo anche eh, per la comunicazione esterna, quindi non pensiamo soltanto a comunicati stampa ma ad esempio tutto ciò che viene pubblicato sul portale Europa, quindi tutti i contenuti web. Per farlo abbiamo all'interno di ogni dipartimento un gruppetto di traduttori specializzati che fanno soltanto quello, li chiamiamo i webbisti e si occupano appunto solo di traduzioni per il web. Uh, questo 9% è abbastanza interessante perché sono le lettere che i cittadini dell'UE ci scrivono. E vedete un 9% non è una percentuale da poco, uh, in questo caso le lettere arrivano in tutte le lingue ufficiali e devono essere tradotte verso l'inglese in modo che i vari servizi della commissione possano dare una risposta. Una volta che hanno dato la risposta in inglese va ritradotta nella lingua del cittadino. Um, abbiamo comunicazioni con le altre istituzioni con i parlamenti nazionali anche questo 2% ci tengo a dirvi che cos'è sono le consultazioni pubbliche questo forse è un diritto di noi cittadini UE che conosciamo in pochi, ovvero quando la Commissione europea appunto, decide di presentare un progetto di regolamento o di direttiva o di modificare un uh, testo normativo esistente, prima di farlo si rivolge ai cittadini potenzialmente interessati da quella normativa e quindi apre una consultazione pubblica. Cosa sono le consultazioni pubbliche? Sono dei sondaggi fondamentalmente, dei questionari che vengono pubblicati in tutte le 24 lingue ufficiali in un sito apposito dedicato alle consultazioni e quindi il cittadino che è interessato all'ambito eh, nel quale oggetto della consultazione può dire la sua e la Commissione europea tiene conto delle opinioni delle persone all'atto appunto di redigere poi il testo normativo. Dicevo che i testi possono essere molto tecnici, chiaramente la Commissione Europea si occupa di moltissimi ambiti diversi e quindi ci arrivano testi da tradurre che riguardano molti ambiti specialistici diversi. Eh, noi tendiamo generalmente a specializzarci in uno o due di questi ambiti e Lo facciamo eh, sia seguendo delle formazioni specifiche, sia all'inizio ehm, ci affiancano a dei traduttori esperti nella materia, molti di noi arrivano alla Commissione Europea già con un'esperienza pregressa in determinati settori e quindi la mettiamo a frutto. E poi abbiamo sempre la possibilità di contattare esperti dei vari ambiti, sia esperti che lavorano all'interno della commissione, sia esperti nazionali che lavorano in genere nei vari ministeri, oppure non so, alla Banca d'Italia per dire un esempio. I nostri testi originali, ovvero i testi che ci arrivano da tradurre, sono per la maggior parte scritti in inglese. Questo è determinato dal fatto che, come vi dicevo prima, i nostri testi li scriviamo noi stessi, vale a dire ci sono persone che vengono da 28 paesi diversi che, si devono, che devono trovare una lingua nella quale essere in grado di scrivere della legislazione. Quindi per la maggior parte di noi... Questa lingua è l'inglese perché è la lingua che abbiamo come prima lingua straniera, ci viene diciamo più facile scrivere in inglese piuttosto che in altre lingue. Per questo eh, negli ultimi anni, soprattutto dagli ultimi allargamenti, il francese è stato soppiantato dall'inglese e la situazione attuale è che appunto la stragrande maggioranza dei documenti arriva in inglese. Le lingue di arrivo, perché di nuovo l'inglese al primo posto sembrerebbe una contraddizione in termini, sembrerebbe che noi ci divertiamo a tradurre dall'inglese all'inglese, in realtà è, si spiega questo perché i colleghi del Dipartimento Inglese fanno un lavoro diverso da tutti gli altri dipartimenti. Quindi mentre tutti gli altri dipartimenti linguistici traducono eh, i testi scritti dalla Commissione verso le, le altre 23 lingue ufficiali, i colleghi inglesi traducono la famosa corrispondenza nonché tutti i documenti che gli stati membri devono fornire alla Commissione europea in inglese affinché i funzionari della Commissione europea riescano a capire questi documenti e ad agire di conseguenza. Attiro la vostra attenzione sul gaelico che è l'ultimo in fondo quello eh, nel quale finora si è tradotto di meno questo perché l'Irlanda aveva chiesto una deroga e quindi non tutti i documenti di carattere legislativo dovevano essere tradotti verso il gaelico. Questa deroga è però scaduta e quindi adesso anche cioè, tutti i documenti devono essere tradotti anche verso il gaelico: questo significa a, che stiamo cercando disperatamente traduttori che sappiano il gaelico. Quindi se conoscete qualcuno che sappia il gaelico, sappiate che lo aspettiamo a braccia aperte, B significa che se vedremo questa diapositiva nei prossimi anni, non sarà più così, il gaelico diventerà più o meno alla pari progressivamente con le altre lingue. Una parola riguardo le lingue extra UE, Uh, è chiaro che la maggior parte dei nostri documenti riguardano, sono tradotti nelle 24 lingue ufficiali, ma abbiamo anche documenti che arrivano in altre lingue. Ecco, chiaramente le più richieste sono cinese e russo, ma pensiamo che voglio dire eh, abbiamo tanti documenti, ad esempio in turco, piuttosto che in norvegese, anche in lingue europee che non fanno parte dell'Unione Europea. In questo caso, in genere, non le traduciamo in-house, le facciamo tradurre dai colleghi freelance e se semmai noi facciamo una revisione, se eh, ovviamente abbiamo le competenze all'interno per quella lingua. E si tratta del meno dell'1% del totale. Ma quant'è questo totale? Il totale è nel 2018 2.200.000 pagine. Ora lo so che in Italia si, si è abituati a contare in parole e non in pagine, quindi sottolineo che non sono 2 milioni e 200 mila parole ma sono 2 milioni e 200 mila pagine. Quindi voi capite il perché servono 1600 traduttori più tutti i freelance dei quali ci serviamo. Come vedete l'andamento del, del volume di traduzioni è rimasto più o meno invariato negli ultimi anni, mentre il personale si è ridotto. Perché? Perché anche noi siamo una pubblica amministrazione e siamo stati soggetti a riduzione del personale e quindi mano a mano che le persone andavano in pensione non sono state sostituite. Adesso abbiamo raggiunto il nostro benchmark vale a dire il numero di persone che si era stabilito dovesse costituire in particolare il dipartimento italiano e quindi abbiamo ripreso uh, ad assumere. Come si fa allora a far fronte ad un volume di traduzioni che rimane costante con meno persone? Operiamo su due fronti, quindi da un lato aumentiamo la percentuale di traduzioni che affidiamo ai contraenti esterni e dall'altro utilizziamo la tecnologia. Vediamo quindi un attimo questi due aspetti. Per quanto riguarda le esternalizzazioni, ovvero le pagine che noi diamo ai colleghi freelance da tradurre, la percentuale è progressivamente aumentata e adesso siamo più o meno 70-30%. Uh, noi italiani in realtà non abbiamo raggiunto il 30% ancora siamo intorno al 28% però insomma ci, ci stiamo avvicinando ovviamente non possiamo uh, dare da tradurre ai colleghi freelance qualsiasi tipo di documento perché ci sono documenti riservati ci sono documenti politicamente sensibili e a volte anche documenti che devono essere tradotti molto in fretta e non abbiamo neanche il tempo di preparare il, doc il documento da affidare al freelance, eccetera. Quindi queste tipologie di documenti le facciamo noi. Uh, per il resto invece uh, potenzialmente si può, dare, uh, si può esternalizzare qualsiasi altra cosa. Allora, come si fa a diventare nostri contraenti esterni? Ci sono fondamentalmente due possibilità, la gara d'appalto, la gara d'appalto viene fatta ogni quattro anni e ce n'è una in corso perché il contratto quadro eh, scade a giugno l'attuale 2020 e quindi è in corso la gara d'appalto per scegliere i eh, traduttori che firmeranno il contratto quadro da luglio 2020 per i quattro anni successivi. Um, le gare d'appalto vengono fatte per le combinazioni linguistiche dove c'è il maggior volume di traduzioni. Quindi la gara d'appalto attuale per quanto riguarda l'italiano riguarda la combinazione linguistica inglese-italiano che è quella dove appunto c'è il maggior numero di, di pagine da tradurre. Um, per le altre combinazioni linguistiche dove ci sono appunto volumi inferiori c'è la possibilità di manifestare interesse. Che cosa significa? Significa che se voi digitate uh, su internet translation tenders and contracts andrete su un sito nel quale vengono pubblicati non soltanto le gare d'appalto, ma anche appunto questi inviti a manifestare interesse. Vale a dire eh, periodicamente: la commissione chiede: ci sono traduttori, studi di traduzione interessati a lavorare per noi per le combinazioni linguistiche XY. Si può manifestare appunto il proprio interesse e si viene inseriti in un elenco di eh, traduttori diciamo accreditati ai quali mano a mano che ci saranno dei lavori disponibili ci si rivolgerà per chiedere un preventivo ed eventualmente affidar loro il lavoro. Questo per quanto riguarda il ricorso ai contraenti esterni, per quanto riguarda invece la tecnologia Um, prima si diceva che le pubbliche amministrazioni sono spesso refrattarie ai cambiamenti, ci vuole molto tempo per convincere anche le risorse umane ad adattarsi. Io devo dire che sono arrivata alla Commissione a gennaio 2010 ed ero sconvolta dal fatto che c'erano tre o quattro colleghi che usavano il dittafono. Cioè dettavano la traduzione e poi c'era un assistente che la, la batteva al computer eh, io cioè, venivo appunto dal mondo freelance ero abituata a usare studio per, per tradurre e per me era fantascienza questa devo dire che appunto dal 2010 a oggi è cambiato totalmente il panorama, adesso tutti i colleghi, anche quelli di una certa età utilizzano tutti i software di traduzione che abbiamo a disposizione. La traduzione automatica diciamo che alcuni ancora fanno fatica a digerirla, ma è comunque uno strumento che è a nostra disposizione e che ci aiuta molto. Di quale traduzione automatica sto parlando? Sto parlando di di e-translation, che è un sistema di traduzione automatica che abbiamo sviluppato internamente, che ha avuto varie evoluzioni negli anni, fino a poco tempo fa si chiamava MT -EC. Uh, da quando è diventato un sistema neurale ha cambiato anche nome ed adesso si chiama e-translation. Uh, funziona per tutte le combinazioni linguistiche tra le nostre 24 lingue ufficiali, e viene alimentato con i segmenti che provengono dalla nostra banca dati che è EURAMIS. Quindi noi utilizziamo studio per tradurre una versione, come dicevo, naturalmente eh, adattata al nostro flusso di lavoro. Eh, le memorie che creiamo in studio vengono tutte salvate in questa enorme banca dati che, no, che ci serve sia appunto per avere i segmenti eh, nel cat tool, sia per alimentare la traduzione automatica. Ovviamente, avendo alimentato questa traduzione automatica praticamente esclusivamente con i nostri documenti, sui nostri documenti funziona molto bene, certo funziona peggio se gli diamo un articolo di giornale da tradurre. Abbiamo anche deciso di non tenere per noi questo sistema di traduzione automatica ma di consentire l'accesso al sistema anche ad altri soggetti. Quindi innanzitutto se eh, i colleghi delle altre istituzioni europee la vogliono utilizzare possono tranquillamente farlo. Abbiamo deciso di eh, consentire l'accesso gratuitamente alle università del circuito EMT nonché alle pubbliche amministrazioni, sia dei paesi dell'Unione Europea che dei paesi dello spazio economico europeo. Um, abbiamo anche chiesto alle pubbliche amministrazioni se vogliono condividere i loro corpora con noi in modo da arricchire la base di dati che alimenta la nostra traduzione automatica in modo che possa anche allenarsi su tipologie di testi un po' eh, diversi dai nostri e la e-translation si è abbinata anche ad alcuni nostri portali ad esempio il portale per la risoluzione delle controversie piuttosto che EURES uh, dove ci sono le offerte di lavoro quindi consiglio ai giovani che sono qui di cercare EURES uh, e-justice ci sono una serie di strumenti online uh, dove io posso se trovo un documento in una lingua che non conosco utilizzare i translation per, uh, per tradurlo vorrei concludere parlando, riallacciandomi un po' al discorso che si faceva stamattina, parlando un po' di competenze, ovvero ehm, che cosa ricerchiamo noi in un traduttore. Naturalmente competenze linguistiche, ma qui non mi stanco mai ogni volta che vado a parlare nelle università di sottolineare che la lingua che esigiamo sia conosciuta la perfezione è l'italiano. Non mi stanco veramente mai perché tutti pensano competenze linguistiche, devo sapere alla perfezione due lingue straniere, sì, ma soprattutto devo sapere alla perfezione, la mia, la mia lingua madre, questo perché noi traduciamo quasi esclusivamente, tranne con, po con poche eccezioni, verso la nostra lingua madre e vi dirò che Siccome abbiamo riscontrato negli ultimi concorsi in realtà problemi riguardo alla lingua madre, abbiamo deciso di introdurre nei prossimi concorsi una prova d'italiano. L'abbiamo già messa nell'ultimo concorso come pilot, quindi era lì ma non veniva conteggiata, ma con tutta probabilità dal prossimo sarà anche, farà parte del punteggio proprio perché purtroppo abbiamo riscontrato che non è così scontato Uh, e quindi vogliamo testare le conoscenze dell'italiano. Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, devo dire la verità, queste sono auspicabili, ma qualora uno non le abbia gliele forniamo noi, nel senso che all'inizio uh, parliamo di persone che vengono assunte, hanno una serie di formazioni per abituarsi ad utilizzare tutti i nostri sistemi informatici. Invece chi lavora per noi come freelance è un requisito essenziale essere in grado di utilizzare i CAT tool, la traduzione automatica, perché noi comunque vogliamo ricevere dei testi sleeve, uh, insomma, delle memorie di traduzione e quindi non, non, non possiamo certo appunto ricevere un, un word senza la relativa memoria. Visto che parliamo di traduzione specialistica, come vi dicevo prima uh, i nostri testi possono essere anche molto tecnici quindi è uh, un plus essere, avere delle conoscenze specialistiche in, uh, in determinati settori ma sono perfettamente d'accordo con ciò che diceva Chiavetta stamattina che secondo me le università devono dare una formazione da linguista e poi la specializzazione è qualcosa che in realtà si acquisisce più sul campo che eh, durante il percorso universitario. Si può avere un'infarinatura ma è poi sul campo che uno si, si fa le ossa veramente. E, mi riallaccio, i soft skills sono assolutamente fondamentali. Fondamentali perché Ovviamente per chi viene a lavorare con noi si trova in un ambiente internazionale e deve comunque sapersi interfacciare con persone di una serie di nazionalità diverse. Ma anche se in realtà nel Dipartimento Italiano siamo tutti italiani, è fondamentale il rispetto delle scadenze, è fondamentale il lavoro di gruppo, è essenziale interfacciarsi con il proprio revisore in modo costruttivo quindi i soft skills sono talmente importanti che la prova orale del concorso per traduttori è solo valutazione dei soft skills, quindi si valutano delle competenze di base nei test preliminari, si valutano le competenze traduttive nella prova di traduzione ma poi all'orale fondamentalmente si valutano i soft skills o le soft skills, se vogliamo chiamarle competenze. Ora io vi lascio due link che possono esservi utili. Il primo si chiamava EPSO una volta, adesso il link si chiama EU Careers, ma è sempre EPSO, come vedete nell'indirizzo, che è l'Ufficio Europeo di Selezione del Personale. Lì sono pubblicati i concorsi, vi ricordo che non c'è un calendario predefinito dei concorsi per linguisti ma a seconda delle esigenze delle varie istituzioni si decide quando pubblicarli ma in genere l'anno in cui si pubblicano sono sempre pubblicati tra giugno e luglio quindi vi consiglio se siete interessati di guardare in quel periodo sul sito EFSO non ci sono soltanto i concorsi, ci sono tantissime informazioni anche sulle opportunità di tirocinio, delle quali non ho il tempo di parlare, uh, i profili dei linguisti, um, i contratti a tempo determinato, quindi vi consiglio davvero di um, andare con calma a guardare perché ci sono delle prove di concorso, tantissime informazioni utili. Anche... Su uh, quest'altro sito, Jobs European Commission, ci sono una serie di informazioni e di rimandi ad altri siti interessanti. Io direi che il mio tempo è scaduto e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Molte molte grazie, e una domandina veloce, velocissima. Certo, eh, chiaramente ho detto molto poco ma eh, noi prepariamo un pacchetto nel quale mettiamo il testo, mettiamo dei testi di riferimento, mettiamo le memorie di traduzione, una serie di istruzioni da seguire e eh, noi non abbiamo contatti diretti con i contraenti esterni quindi il, un, un traduttore prepara questo materiale lo trasmette all'unità che gestisce i rapporti con l'esterno e questa lo manda al traduttore. Se il traduttore ha domande scrive a questa unità che poi le gira a noi. È un sistema un po' faraginoso ma serve per impedirci di dare giudizi che non siano obiettivi perché quando la traduzione rientra noi dobbiamo valutarla. Di conseguenza è giusto che non sappiamo chi l'ha fatta, così il nostro giudizio è assolutamente obiettivo. Bene, grazie mille dell'attenzione finora. Eh, un'ora e mezzo di pausa, un'ora e un quarto a dire il vero. Eh, grazie e ci vediamo dopo.